Ciao, sono tornato. Sì, anche questa settimana sono tornato. Infatti, questa settimana sono tornato con il secondo episodio eh, di questa mappa molto simpatica che a me non piace. Cioè, è bellissima, è fatta molto bene, ma un po' difficile, devo dire E a, a mia insaputa questo, questa mappa è lunghissima, tipo, è infinita E quindi devo fare 70 milioni di episodi prima di finirla E pensate, sono solo al secondo, quindi possiamo iniziare Dopo aver finito il livello impossibile, andiamo avanti E c'è scritto eh, Non ho mai parlato di questa stanza nel castello Questo posto è iscripi, è spaventoso tu non, tu non dovresti esplorarlo. Non dovresti esplor esplorare questo castello Allora, eh, vediamo un po' che livelli ci sono Abbiamo... oh mio dio, fa paura eh, Allora, eh, dove possiamo andare? Eh, io volevo giocare una mappa tranquilla, diciamo Ma a quanto pare sto facendo una mappa horror Non si sa perché, così eh, È misteriosa questa cosa sto beccando queste custom map Così lunghe Infinite quasi eh, Oh mio dio Ma è difficilissimo Devo... Oh mio dio Allora con calma Ho detto con calma Forse non mi hai sentito Ho detto con calma Ok ed è uno poi Due no Ok, perfetto, vorrei farvi notare quante volte sono morto come, come posso fare? Così Madonna, setta lo spawn ora Perfetto <ride> Allora, ehm, vediamo un pochino Ok, di qua si può scendere Quindi se io facessi così e poi scendessi così E dopo che setto lo spawn dovrei essere salvo Certo che ne ha avuta voglia il creatore della mappa a costruire questo okay. demonio è un demonio dentro una mappa di Minecraft. Non è normale come cosa. Ma è impossibile da giocare. Ok, se per qualche motivo non mi ha ucciso il Magma Block, è un po' cittosa come cosa, però. La faccio, ce la facciamo valere, dato che vale tutto con questa mappa. Allora, poi dopodiché, che devo fare? Eh, scusate, non. Poi di qua non si capisce più che devo fare. Cosa dovrei fare? Ok a quanto pare devo andare di qua Così come No vabbè io questa mappa è tipo impossibile Cioè non eh, Ho paura quasi della mappa Questo blocco mi dava l'ender per lui mi sembra Sì giusto e, e quindi dove devo andare Adesso esattamente Vediamo se di qua è possibile fare Ok sì posso andare di qua Ottimo Fa prendere il checkpoint E che Salire qua sopra Ok, allora, c'è scritto qualcosa. Ok, allora, devo prendere l'ender adesso. E in teoria posso andare di là. Ok, ottimo, prendiamo un'altra ender andiamo di qua. Perfetto. Allora, concentrazione, ci dobbiamo buttare là dentro forse, no? Ok, esatto. Oh mio Dio, quanto è lunga questa mappa. Allora, suppongo... Non, non mi ha fatto... Fa Esattamente adesso cosa dovrei fare eh, E di lì non ci riesco sicuramente Anche perché non c'è acqua mm, Aspetta Ma... Ah interessante Ok Allora lì c'è il coso Come si chiama? Il... Uh, il robo che ti... Ok ottimo Perfetto Ok prendiamo l'ender per. Così Ok ottimo Alleluia! Anche la quinta campana l'abbiamo fatta! Eh, e niente, andiamo avanti! E adesso... Eh, eh, andiamo! Tu non, eh, tu non hai vinto! Non puoi battere il mio livello, ok? Vediamo questo livello all'apparenza satanico che, che, ci, che ci fa fare! Allora, possiamo fare così in teoria? No! Allora, se col tridente sono arrivato qua... Con l'Ender Pearl in teoria posso arrivare là, spero, no? Ok, perfetto. Shiftiamo, non si sa mai che qua è pericolosa la situazione. Facciamo lo spawn, ora. E prendiamo l'Ender Pearl. E adesso? Allora, devo fare un pochino più in alto. Ok, ottimo. Facciamo lo spawn. E devo scendere di qua in teoria. Ok, ottimo. E dopodiché andiamo là. <ride> No, vabbè Allora, perfetto Ok, e dopodiché che devo fare? E suppongo che si debba andare di qua Ok, ottimo Devo salire così? Mm. Qui è pericolosa la situazione che Se vado a morire... Poi è un danno Allora setta lo spawn Perfetto andiamo avanti Allora adesso bisogna fare così Ottimo Prendiamo l'ender pearl Raccoglila perfetto E poi così Ok ottimo Settiamo lo spawn Prendiamo l'ender pearl E dopo che che bisogna fare? Allora di lì è da dove siamo arrivati Ed è ok Quindi penso bisogna andare di qua Ok, prendiamo l'ender le pearl, Andiamo di qua, tanto non c'è bisogno di ender pearl. E lì c'è un buco ehm, Ti prego Ok, l'ho centrato, perfetto Andiamo, Settiamo lo spawn One hour later. Allora, con un po' di concentrazione possiamo fare tutto Allora, per il fatto che di là devo passarci in qualche modo Tipo così, ma eh, no, è troppo complicato Alleluia, finalmente Ah, sesta campana Adesso... E cosa dovrei fare? Ce n'erano tre di campane in questo... Allora, sembrerebbe l'ultimo... Oh. Allora, ce n'è un'altra di campane della vittoria, perché erano tre, quindi dovrei arrivare all'ultimo. Quindi dovrei riuscire ad arrivare ad otto campane, in teoria. E il fatto è come le raggiungo l'ottava le, le, perché non so nemmeno dov'è Eccola dov'è, eccola qua dov'è, che non la vedevo E quindi devo raggiungere quello? Um, così, perfetto, ecco perché non la vedevo perché l'ultima volta sono direttamente passato da qui a lì e poi da lì fino là dentro eccetera quindi per raggiungerla devo fare questo percorso Credo di aver capito che il modo migliore per arrivare è la so Allora Con calma Andiamo oh! L'ottava campana Finalmente posso andare al, al castello Gesù Ottimo abbiamo finito quel livello demoniaco impossibile quindi adesso finalmente dopo 10 milioni di anni possiamo andare nel prossimo livello. Tra l'altro dopo questo qua che devo fare c'è solo quello lì penso. Aspetta andiamo a controllare. Non voglio. Ci sono brutti rumori. Andiamo a fare questo livello. Allora. Però ci ho ripensato O oh, il prossimo Tra due episodi Finiamo finalmente questa C Cosa è successo? Detto questo Vi saluto Ciao